chiederle la possibilità di rivolgere a nome di tutta l'Assemblea un applauso e un ringraziamento al personale medico e paramedico che in questi giorni con tanta abnegazione sta lottando contro il coronavirus Assolutamente sì consigliera credo non ci siano difficoltà o contrarietà da parte dei capigruppo nel esprimere questo ringraziamento da parte dell'Aula